di delineare come rimettere insieme questi disegni di fiducia e anche guardare in prospettiva a qualcosa di più riguardo al dialogo fra generazioni che in qualche modo insomma, un po' è apparso anche da queste, da queste testimonianze. Scusate, mi sono dimenticato la più importante. Eh ma vedi, è, è, è più sveglio di me il relatore. Eh ma non stavo guardando a questa parte perché ci ho i segnali. Manca la testimonianza più importante, cioè il risultato dei laboratori di stamane mattina. Quindi sentiamo un po' che cosa è venuto fuori. Chi sono i narratori di questa. Bene, allora... Ecco lì, lì, lì Allora, siete ancora vivi? No, lo sapevo eh, Siccome è venuta fuori eh, tantissime cose belle e diverse e eh, abbiamo pensato di fare questo anche per eh, facilitarti, insomma, un pomeriggio dobbiamo cercare di avere un po' di, come dire, di costruzione eh? anche delle cose. Io eh, con, eh, con, le, con gli animatori dei gruppi ci siamo trovati subito dopo cena, abbiamo riempito un dopo pranzo, perché siamo più ritronari uno dell'altro, diciamo, una grande coppia. E, e quindi niente, veramente abbiamo riempito un foglio intero di tutti i contributi che sono venuti. Per cui ora io faccio solo una piccola introduzione sui filoni, che grosso modo rispetto a quello che, è, che ci hanno narrato gli animatori tu potrai vedere. Dopo poi ci sarà chi effettivamente gli fa delle domande, cioè domande strunche, proprio dirette. Questo però eh, sì, è un omatopoenico. E allora noi abbiamo fatto questo genere diciamo, di, di ricostruzione. Eh, avevamo otto gruppi dove all'interno dei quali mh, abbiamo cercato, e mi pare ci siamo anche riusciti, di eh, mixare con, eh, diciamo, con, con, una certa, con un certo giudizio presenze di giovani e di adulti. Eh, questi otto gruppi quindi hanno lavorato in autonomia su un testo che naturalmente, sul quale però abbiamo fatto anche delle sporbiciate un po' cattive, ma nel senso ci devi perdonare proprio per una questione diciamo di onestà di, di intellettuale, te lo dico, perché insomma quando si fanno queste operazioni sugli schitti degli altri, io un po' di, ecco, di, di, di patemane, però ciò nonostante, nella densità che tutti hanno ovviamente sottolineato, eh, ti direi che sono, sono emesse, diciamo, tre filoni grossi sui quali interrogarci, che abbiamo distinto così, un filone più prettamente sociale, un filone più sociologico-linguistico e un filone proprio di pura dimensione associativa. E andando così, con questo ordine, volevamo dare questa indicazione, cioè noi siamo come associazione immersi in un contesto sociale, che ha delle dinamiche di tipo sociologico, non facciamo qui la trattazione, eh, sono solo indicazioni naturalmente, per andare a dire poi all'interno della nostra intenzione associativa che cosa troviamo, che cosa ne deriva, anche quello che criticamente ci, ci, ci pone qualche difficoltà. Allora, vado così a pennellate, quindi chi deve poi intervenire dopo di me si senta al contempo libero ma giudizioso nell'intervenire, cioè dicendo le cose a supporto. Quindi, aspetto sociale. Nell'aspetto sociale noi abbiamo considerato, ad esempio, come sulla base, tutti hanno detto sostanzialmente, che le tre dimensioni dell'ereditare, dell'intraprendere e del trasmettere sono delle dimensioni intimamente collegate tra sé, che sono in un circolo vitale continuamente ripetuto, all'interno anche della vita stessa di ciascuna persona, quindi non sono decisamente solo di un'età piuttosto che di un'altra, e in queste tre dimensioni fortemente connesse e collegate ci sono delle cose che emergevano di questo tipo. Ad esempio, tu parli in certo momento di, eh, di, di un tempo che ci consegna tante procedure neutre ma sostanzialmente non ci dà nessuna situazione, cioè nessun appoggio spesso, per decidere sulla base di una idea di bene. Quindi questa è una cosa diciamo, molto, che ci ha molto interessati, cioè decidere rispetto ad un'idea di bene sembra essere un aspetto che non interessa più, interessa non di più le procedure, si arriva la ciccia tramite le procedure. Poi altri hanno individuato una cosa sulla quale volevamo appunto, che tornasse un po' sopra il peso del trasmettere la fatica del lasciare andare altra cosa questo fa parte sempre del nostro contesto sociale eh, dove siamo noi la fluidità vedi anche confusione dei ruoli cioè come se si facesse una grandissima fatica ad assumere il proprio ruolo in oneri ed onori, aggiungerei poi Altra questione, tu parli a un certo punto del debito nei confronti di chi ci precede, di chi ci ha preceduto. Ecco, qui diversi hanno chiesto, quando parli di debito, eh, molti hanno più apprezzato l'idea dell'eredità in quanto tale, cioè l'eredità proprio come principio trasmissivo e anche oggettivamente trasmissivo. Sul debito, oh, piaceva... Eh, siamo a così. Anche perché sul debito, a differenza di veredità, che è veramente un passaggio, c'è cioè quasi una staticità, no? quindi quasi a non voler sottolineare l'innovazione. Poi altra cosa, il conflitto. Il conflitto è una cosa che ci è piaciuta tantissimo, no? tantissimo, a tutte le parti. Allora il conflitto, ma siamo sicuri che è positivo, sì. E quanto? Poi. Il confronto tra generazioni, e qui c'è veramente la polarizzazione, c'è chi lo ritiene fondamentale, il confronto tra generazioni, e chi proprio anche no, fa a meno. E ehm, sicuramente quello che si nota è la mancanza di figure significativi. Nell'ambito poi, e questo è un focus, nel focus, nell'ambito poi dei temi sul debito, il debito a qualcuno è venuto fuori, ecco, è ad esempio il, il tema del debito ambientale. Quindi l'eredità ambientale vista proprio come un debito restato. Cioè un passivo in, in altre parole. E qui siamo a sociale. Tutta roba vostra, e eh? quindi non guardate me come se vi fosse un marziano, tutta roba vostra, quindi. sulla parte più sociologica, ergodinamica, quello che viene fuori, sempre innestando, le, innestando sulle tre dimensioni fortemente collegate che deve evitare di, di trasmettere e di intraprendere. Una cosa importante: solitudine e individualismo Che fa, tanta, fa tanto peso, questo. Pandemia, vabbè, l'abbiamo già detto tante volte, e di, con, di contraltare la difficoltà di vedere la gioia, la trasmissione della gioia, e quindi come allanarsi alla riscoperta della gioia, rispetto specialmente a generazioni precedenti, che non appaiono adulti credibili e gioiosi, come tu dici in un passaggio, ce ne sono pochi e anzi fortemente, eh, la, la classe che ci ha preceduto, è fortemente accompagnata da un discredito rispetto alla, alla credibilità. Poi, manca, questo è un dato, tutta una generazione di quarantenni, ci dicono, che con tutta probabilità, però aggiungete voi dopo un momento opportuno, potrebbe essere quel ponte utile anche linguisticamente con le generazioni nuove e ora gruppo di tamburi di nessuna società stacchetto eroico allora a fronte di, tutto questo, di, di tutta questa situazione e eh? si, vedi vuoi un grappino? ecco no No, perché abbiamo anche questo nel caso allora sì sì è così 8 erano i lupi quindi è la densità è corrispondente no, Graffino, lui non sta dormendo lui sì allora, la dimensione associativa qui, a proposito dei quarantenni si riverbera questa situazione di mancanza ovviamente anche a livello di dimensione associativa cioè un buco generazionale grosso la sparizione dei quarantenni vabbè, c'è anche il libro di donna di un'altra Matteo, Matteo ormai sono i cinquantenni a questo punto perché sono sempre spariti dispariti prima <ride> per forza, sì, sono 16 anni ma sì. allora cosa succede in azione cattolica? Molti lamentano, molti, alcuni lamentano, e questo indipendentemente da un discorso di età, anche se magari i giovani sono più acuti in questo, quanto l'impegno richiesto generi caos e tempo frenetico, poca gioia e molta solitudine. Perché c'è chi ha detto, io sì, mi gestisco magari un intero compito che mi è stato affidato però con poca vicinanza magari delle altre, eh, delle altre componenti associative questo ci interroga tantissimo nei nostri settori e ci interrogo anche sotto un altro profilo, i nostri luoghi sono effettivamente luoghi di discernimento e non come ci diceva Stefano stamattina dei eh, come chiamati eh, condominio, di condominio perché spesso si ha la sensazione di essere schiacciati sull'azione e poco eh, capaci di discernere, cioè di, di leggere. E sicuramente quello che si chiede è un accompagnamento educativo e spirituale, e questo è trasversale sia alla componente squisitamente laicale sia alla componente proprio anche degli assistenti. Perché? Perché si ritorna lì al problema di figure o modi di trasmissione cioè parlavano anche di situazioni un po' di immersione cioè se volentieri ti di un pezzo poi ti devi un altro pezzo poi ti devi un altro pezzo poi ti, un altro pezzo, poi ti un altro pezzo ecco e poi come educarsi quindi e quali idee se ci sono se si possono esplorare per affrontare questi passaggi ricordando e torno quindi quasi con una circolarità all'inizio che noi siamo quelli della formazione delle coscienze, cioè quelli, ed è il primo aspetto che abbiamo visto, che dovrebbero essere in grado di decidere sulla base di un'idea di bene. Non so se ho detto tutto, in ogni caso credo che la mappa... Eh, ecco, meno male, mi dicono qui. Giovanni, ti torna? Sì, sì, te Ho ascoltato. Eh? Qui oh, dice le domande ora. Quindi qualcuno che voglia esplicitare con domande specifiche, Giuditta, sì. io allora, siccome come, come sempre, no? si programmano le cose, poi è chiaro che qualche, qualche intoppo c'è, quindi il tempo è, è andato avanti, no? Quindi io farei così. Che ora Luca ci può lavorare diciamo replicare su questo anche qualcosa dalla narrazione sicuramente può aver evocato qualche, qualche pensiero a lui va bene? poi facciamo una brevissima pausa se vi promettete breve e poi vediamo se ci possiamo stare anche con un po' di dibattito dove potete anche fare delle domande potrebbero anche rimanere sospese perché non è che abbiamo un esperto di tutto, no? davanti salvo in questo okay? ma perché è una provocazione per noi quindi lui ci potrà aiutare dandoci ulteriori elementi magari anche qualche accenno più anche in concreto ma poi dopo su queste cose dobbiamo tornarci noi mica eh? la musica è finita buon pomeriggio a tutti e a tutti, grazie no? a parte gli scherzi eh, grazie davvero Vabbè, sappiate che perseverare è diabolico e quindi adesso parlerete del vostro assistente nel senso che eh, va bene una modalità diversa ma eh, due volte sottoscritto rischia di essere un peccato ma eh, detto questo è davvero un piacere eh, anche se è molto impegnativo come piacere eh, per tanti motivi non li elenco per il vero tempo è anche un pezzo di ritorno ad una buona normalità, il fatto che, che io possa rincontrare un pezzo eh, così significativo e vivo di, di AC dopo questo tempo strano e ibrido. Mm, allora, no, io direi che, che non soltanto perché non ho le risposte, ma anche perché a partire da Elisa se è sentita accolta e ha detto che vorrebbe vivere questa esperienza perché ha capito la dimensione del gruppo io direi che possiamo trasformare in una dinamica di gruppo anche questa per quanto è proporzionata tra chi sta lì e chi sta qui quindi tradotto io adesso provo a fare un piccolo percorso anche perché così si fa una pausa tra un po' perché si sta seduti da, da un po' di tempo e, e, e poi davvero si dialoga a me farebbe piacere che, che, che le, le, le proporzioni di questi due momenti fossero sproporzionate a favore della, del secondo e quindi del dialogo allora, sì, c'è tanto Mm, mi fa piacere che ci sia così tanto perché significa che avete scavato e, e mi sembra che, che, che si possa dire che sia una restituzione molto ordinata pulita, matura eh, perché posso soltanto immaginare quanto magma ci sia stato sotto Ma, allora... Mm, faccio questo primo passo che è, sul quale non mi dilungo perché lo diceva Stefano all'inizio siamo pieni di diagnosi del nostro tempo e molto spesso queste diagnosi ci mettono addosso più eh, sentimenti di fatica che ragioni di speranza però un dato di contesto ce lo dobbiamo dire e il dato di contesto è questo eh, dobbiamo essere consapevoli che probabilmente un tempo così complesso e così pieno insieme di crisi diverse non è capitato a tanti nella storia. Non voglio dire che è peggiore, voglio dire che è quello che ne tiene insieme molte forme diverse vado per due insiemi di elenchi il primo, quelle che in qualche maniera potremmo dire pur non essendo eh, soltanto di questo preciso momento storico ma avendo delle ragioni alle spalle che affondano in, in un recente passato abbiamo diciamo, in questo insieme le crisi legate ad alcuni grandi eventi la pandemia, la guerra, il cambiamento climatico, l'emergenza ambientale, che è una categoria che sembrerebbe diciamo, un processo, lo è, ma che tragicamente sta diventando eh, sempre più manifestata da alcuni eventi. Io vengo da una regione che otto giorni fa, eh, poco più, poco meno, ha avuto un evento dirompente da questo punto di vista, che è culminato con il ritrovamento ieri sera del corpo del, del piccolo che era disperso. No? E, allora, la pandemia ci ha fatto fare i conti con le fatiche di tenere insieme e di costruire gerarchie tra vita e libertà. La guerra per quanto stia mh, lontana, poi non troppo nemmeno da un punto di vista dei chilometri di linea d'aria, eh, ci ha fatto rimettere le mani in quel nesso che c'è tra dignità, sicurezza, altruismo, egoismo, mi riguarda, non mi riguarda, è roba loro. La questione dell'emergenza ambientale eh, ci costringe a fare i conti con la questione sopravvivenza, relazioni, tutto è relazione, tutto è connesso. Sono tre grandi questioni, tre grandi eventi che ci buttano addosso la necessità eh, di rimettere in discussione una tendenza culturale molto forte, il nostro delirio di onnipotenza, e un muro contro il quale questo delirio è sbattuto. La questione di ridurre gli spazi di predominanza dell'Io. Poi, dall'altra parte, in quest'altro insieme, abbiamo una serie di crisi, sulle quali non mi dilungo, perché sono un po' più faticose, però quando trovo soprattutto i più giovani, io le butto sempre un po' là, perché sono quelle che riguarderanno il loro futuro e il futuro dei loro figli più di quanto per noi oggi sembrino fantascientifiche che sono tre crisi di alcuni processi che possiamo noi oggi soltanto immaginare ma sui quali ad oggi si va investendo molto e cioè uno, siamo la prima società che sta ragionando sulla possibilità di poter non morire siamo la prima società che sta ragionando sulla possibilità di poter non lavorare siamo la prima società che sta ragionando sulla possibilità di non essere più terrestri ci spendo mezza parola in più, eh, perché so che così è non voleva essere la vendetta mm -hmm risposta alle domande hard e così vi butto addosso le, gli spunti ancora più hard che vogliono dire queste tre dimensioni o, o questi tre esempi vogliono dire che noi stiamo per la prima volta mettendo le mani in una riscrittura radicale dei fondamenti dell'umano senza chiederci se è giusto ma correndo semplicemente sul fatto che è tecnicamente possibile. E ovviamente questo tema, di cui tre, queste tre provocazioni sono manifestazione, rimettono profondamente in discussione il nesso tra senso e limite. E cioè, così aggiungo, per ognuna di quelle tre direttrici una parola se io domani in un domani ancora abbastanza remoto potessi vivere nella forma di un chip come una funzione cognitiva e quindi non morire più dove troverei le ragioni per dire che questo è inconcepibile? e accettare che voglio morire. Cioè che non voglio diventare un chip, che non voglio diventare un post-umano. Se io domani fossi nelle condizioni di poter non lavorare, perché guardate che c'è molto dibattito su questo, eh? E non c'è soltanto l'esempio a tratti perverso eh, della facilità economica con cui la rete consente a qualcuno di non lavorare nel senso pieno del termine. Ma c'è un discorso più ampio rispetto a questo, e cioè se noi domani riuscissimo tutti ad avere una forma di reddito prodotto dall'automazione, che ci fa sopravvivere e vivere senza lavorare. Avremmo le ragioni per dire che il lavoro è una dimensione essenziale della costruzione della mia identità e del mio senso e di dire che io senza lavoro non sono più io? O ci piacerebbe poter non lavorare? E se noi in un domani che è abbastanza ancora più remoto dei, dei precedenti due dei quali abbiamo fatto questo tratteggio? Al di là del fatto che abbiamo scoperto qualche mese fa che il Sole, fra qualche miliardo di anni, ci abbandona, però lì è proprio remotissimo il futuro. Ma se noi tra poco scop scoprissimo che potremmo vivere in un altro pianeta? perché il nostro ce lo siamo giocato. O oh, se cominciassimo a costruire dei moduli abitativi sulla Luna, che è qualcosa che sta prendendo seriamente forma, che ne sarebbe di noi terrestri, cioè in quanto terrestri, cioè abitanti del pianeta Terra? Potenzialmente potremmo diventare dei marziani, cioè degli abitanti di Marte, cioè coloro che per antonomasia nella nostra letteratura fino ad oggi sono stati gli stranieri, gli alieni. Allora, perché parto da qui? Perché questa grande, questo grande insieme molto provocatorio di cose attualissime e contingenti, di questioni più strutturali ed alcune futuribili che hanno a che fare con quello che ho sentito e con il tema di oggi, hanno a che fare che sono la manifestazione di due modi di dirci il significato della parola crisi e che sono due modi che riguardano esattamente e convocano immediatamente la questione della relazione tra le generazioni questi tre, questi tre sono manifestazioni di una crisi perché sono la manifestazione del fatto ve la dico con le categorie di, di, di un filosofo ma non ci interessa né chi è, proviamo a rendere le parole e eh, queste due categorie commestibili, quando arriva una crisi arriva una crisi quando salta il rapporto tra orizzonte di attesa e spazio di esperienza che significa? Eh, significa che queste due dimensioni non stanno più in equilibrio o c'è tutta esperienza il qui e ora, il godimento, vivo l'oggi tutta quella roba lì Oppure c'è soltanto l'orizzonte di attesa, che, che, che da solo significa utopia, aspetto che arrivi, qualcosa che non arriva mai. Quando queste due dimensioni non parlano, non si fanno del bene reciprocamente, cioè lo spazio di esperienza non nutre l'orizzonte d'attesa e l'orizzonte d'attesa non semina e rigenera lo spazio di esperienza, c'è una crisi però guardate queste due categorie ci dicono già esattamente un terreno di incontro tra le generazioni perché costringerci reciprocamente a partire dalle nostre diverse età anagrafiche ad alimentare orizzonti di attesa e ad interpretare per bene gli spazi di esperienza, è qualcosa che può maturare soltanto nello sguardo tridimensionale che sia da più età della vita. Ed è esattamente la differenza che c'è tra lo sguardo che io ho di una città se vado in giro a piedi nei suoi vicoli e lo sguardo che ho di una città se la vedo dall'atto con un drone. l'altra accezione di crisi che tutti questi eventi presenti, attuali, futuri e futuribili ci restituiscono è che noi stiamo dentro ad una eh, compressiva distanza distanza eh, quasi senza comunicazione tra da una parte il massimo di potere nei mezzi e il minimo di consapevolezza sui fini. Anche qua, che significa? Traduciamolo e rendiamola commestibile, vuol dire che siamo tutti nelle condizioni di poter fare sempre di più e sempre più velocemente, ma poi quando arriva la pandemia che ci ferma, ci guardiamo e diciamo... Ma perché? Perché stavo facendo sempre di più e sempre più velocemente? Potenziando Mi, potenziando ci, vivendo la simultaneità, facendo più cose contemporaneamente. Perché? Perché? Ed uno dei termometri di quanto questo perché... Eh, sia stato poco coltivato oggi ci arriva dal mondo del lavoro eh? la grande fatica che le grandi imprese fanno a riportare in presenza le persone è tutta una questione di senso eh? perché misurata sull'efficienza le persone a casa hanno raggiunto gli obiettivi lo stesso e se tu hai costruito il senso di quel lavoro sul potenziamento della prestazione io ti dico che a casa ti do lo stesso risultato perché devo stare insieme agli altri o il grande fenomeno delle grandi dimissioni che in Italia comincia ad essere significativo anche se è più contenuto rispetto ad altri paesi e cioè di coloro che stanno rinunciando a contratti a tempo indeterminato perché improvvisamente hanno realizzato che quella corsa su quel e il loro lavoro garantito aveva poco senso e allora anche qui eh, questo è un altro terreno in cui si misura la distanza ma anche la necessità del dialogo tra le generazioni perché in una, in una qualche narrazione un po' fittizia la generazione adulta o adultissima tiene il fuoco del senso non è mica più vero e la generazione giovane è smanettona sulla velocità e sul potenziamento dei mezzi ma non è mica più vero perché il grande paradosso rispetto a 50 anni fa e dico 50 tenendo diciamo, sullo sfondo eh, la data per antonomasia del conflitto tra le generazioni cioè il 68 la, la grande differenza è che c'è una generazione giovane che ha una enorme domanda di senso e una generazione adulta che gliela tiene sopita perché ha paura di rispondere che è un non conflitto che ci dice perché è bello il conflitto è necessario il conflitto è vitale conflitto, perché quello che contraddistingue questa situazione ad oggi in questo momento è esattamente il fatto che noi siamo in una situazione per cui eh, il patto o l'eredità è pensato e queste sono parole di un amico eh, di cui ho una stima enorme che è uno psicanalista che si chiama Francesco Stoppa il patto è pensato come offerta preventiva di pace e cioè come un passaggio di privilegio e di potere come un'anestetizzazione del conflitto come patto di pace, perché la domanda che la generazione giovane sta portando è una domanda a cui la generazione, diciamo tra i 40 e i 50, si è dimenticata di porsi e quindi non sa che risposta a dare. Allora se voi andate a spurciare rispetto a quelle crisi tutto quello che la letteratura dice dice tre cose essenziali che sono fondamentali e cioè che una strada per provare ad andare incontro a quelle crisi eh, e non risolverle ma, ma, ma non renderle mortifere è ritessere tre tipi di legami i legami tra le persone i legami tra le comunità che occhio che la parola comunità è molto bella ma la parola comunità ha anche un tratto profondamente escludente nei confronti di chi da quella comunità resta fuori quindi legami tra persone, legami tra comunità e legami tra comunità è stato che è lo spazio del politico mentre noi siamo abituati troppo spesso a pensare che tutto ciò che è politico si risolve nella politica, cioè lo Stato e le istituzioni e poi siamo finiti a vivere una situazione in cui in realtà non si risolve non si decide più niente lì perché si decide diciamo, de dentro a, a grandi gruppi i soggetti che vengono dall'economico nella sua eccezione deteriore però, diciamo se andate in una qualsiasi libreria la maggior parte dei titoli oggi vi invitano a questo ritessere legami tra persone ritessere legami tra comunità e fare in modo che le comunità contribuiscano a ritessere legami con l'economico e, e l'istituzionale lo statuale ecco aggiungiamoci una dimensione forse questa ritessitura di legami in questa nuova centralità della comunità serve costruire comunità di recupero delle relazioni tra le generazioni e guardate questo non significa semplicemente le generazioni dei viventi anche perché già lì è molto faticoso ma già lì ci sono molti cambiamenti cioè la questione di costruire comunità di recupero della, delle relazioni tra le generazioni non riguarda soltanto le generazioni che sono qui dentro bimbi giovanissimi giovani adulti adultissimi, anziani e non riguarda semplicemente preso in un livello associativo la relazione tra settori o non settori. Lì c'è anche tanto da capire, per esempio, crescono il numero delle generazioni all'interno delle famiglie, grande cambiamento rispetto a qualche decennio fa, diminuisce il numero degli appartenenti a ogni generazione successiva, cioè siamo più vecchi e facciamo meno figli, detto fuori dal, dal linguaggio nel quale eh, questo tema entra nella nostra questione delle generazioni ma, ma questo tema ha a che fare anche con la necessità di comunità di recupero delle relazioni tra le generazioni quando le relazioni tra le generazioni sono relazioni tra viventi e non viventi cioè quelli che oggi ancora non esistono un grande tema perché qualcuno potrebbe obiettare: e non c'è del paternalismo nel decidere noi oggi per coloro che ancora non vivono? Ecco, questa è esattamente la questione della trasmissione delle procedure invece che di un'idea di bene: perché a forza di dirci questo, stiamo consegnando senza che ci poniamo la domanda di senso tutti noi come quei quarantenni adulti eh, che, che, che non si sono so fatti le domande di senso e che non vogliono sentire quelle dei figli oggi non ci stiamo minimamente chiedendo se i nostri pronipoti futuri che non incontreremo mai eh, si meritano di vivere come un chip di non essere terrestri di lavorare in un ozium perenne perché fare in modo che ciò che possiamo fare decida quello che possiamo essere, è già una scelta politica, chiarissima, che però ci mette nelle condizioni di non confliggere sull'idea di bene, e quindi di non trovare necessariamente ragioni per crederci in quel bene. Siamo raccontati dopo le dolorosissime, purulente sofferenze della prima metà del Novecento che l'idea di bene è un'idea non inclusiva, ma è un'idea paternalistica. Perché chi si può permettere di dire cosa è bene? E perché molto spesso chi si permette di dire cosa è bene, talmente convinto di quel bene che lo impone ecco, siccome non siamo più capaci di dirci che non è vero che l'idea di bene è sottomissiva e siccome non siamo più capaci di credere in un'idea di bene senza imporla allora abbiamo fatto un passo indietro e la roba la decide ognuno nella propria cameretta e abbiamo pensato che quella modalità generasse in automatico socialità e invece ha generato gente che se ne sta per conto suo e che fa fatica a dissi che cosa c'è in comune con gli altri E, vabbè se non faccio come tutti gli adulti che predicano eh, avevo promesso che almeno nei tempi no allora erano controprovocazioni ma no, non, non voglio paternalisticamente decidere de, dell'orario però decidiamoli insieme se vi va sgranchite le gambe e poi Gestiamo, ce la gestiamo come vogliamo. Se volete aggiungo qualcosina oppure mi metto direttamente in ascolto e lo aggiungo dialogando. Io direi che possiamo procedere come consigliato. Che dite? Un quarto d'ora di pausa, che poi tanto diventa qualcosina, ma un quarto d'ora di pausa. Ci sbianchiamo le gambe, magari prendiamo un caffè scambiamo due, due, due parole tra di noi su questo e poi ciascuno di voi rifletta che domanda porre, no? in modo da creare un dialogo, un dibattito con lui. Allora intanto una comunicazione tecnica prima che mi sfugga. Avete letto nell'invito che durante la, la tre giorni davamo ratifica, in questo senso vi rivolgo ai membri di presidenza delle singole associazioni di cesane, quindi questo è un messaggio forte e chiaro e va ai singoli presidenti presenti, ai vicepresidenti presenti, adulti e giovani, ai responsabili ACR, amministratori e segretari presenti, quindi il Consiglio regionale presente che è chiamato a ratificare la votazione degli incaricati adulti nelle persone di... Eh, eh, Delia Pagliai e di Marco Rossi che fanno già parte della delegazione, che come vi ricorderete, al Consiglio regionale attivo avete dato mandato al sottoscritto di fare un percorso e può optare, questa cosa è avvenuta e oggi, tra oggi e domani ovviamente, ratifichiamo. Quindi i presenti, i membri di presidenza, prima di lasciare la sala quando avremo terminato l'incontro sono chiamati a questo tavolo a porre la loro firma, se chiaramente hanno intenzione di ratificare, alla ratifica. D'accordo? E così ufficialmente abbiamo gli incaricati adulti che già sono attivi. Quindi, questo secondo momento eh, con Luca lo, lo impostiamo in questo modo. Adesso Luca si prende ulteriori dieci minuti per riprendere le questioni sollevate nei laboratori, giusto per ridare un attimino anche di, eh, eh, come dire, di filologico a tutto quello che stiamo facendo. Okay? E dopodiché partiamo con questo dibattito per cercare di stare comunque nell'ora, quindi alle 6 e mezzo vorrei chiudere. E chiuderemo alle 6 e mezzo con un brevissimo momento di preghiera prima di alzarsi, in modo tale che poi dopo lasciamo la libertà a tutti di stare tranquilli, per chi vuole e deve ripartire, di ripartire, per chi rimane eh, di starsi tranquilli, prima di scena delle ore Ok? Allora procediamo così. Allora, riprendiamo e provo ad essere eh, sintetico. Primo passaggio, perché quell'inizio così brusco? Mm, ci ci tengo a dirlo, ci lo scambiavamo prima un attimo eh, nella pausa come, come discorso. Perché credo che sia molto necessario che ognuno di noi maturi la consapevolezza del tempo complesso nel quale siamo chiamati ad abitare, nella consapevolezza ugualmente decisiva che non c'è mai stata l'età dell'oro, eh? Questo, questo pensiero nostalgico è totalmente infondato ma al di là di questo però realmente questo è un tempo che ha le sue complessità perché è un grande tempo di passaggio qualcuno lo chiama un tempo di esodo e, ed è un tratto di questa sua complessità tra gli eventi e i processi che tratteggiavo il fatto che apre e qui c'è il passaggio significativo no? perché la complessità non diventa eh, frustrazione ma la complessità diventa possibilità di, di risperimentarci cioè diventa un, un grande tempo di riscrittura delle nostre vite il che vuol dire un grande tempo di sperimentazioni ma non dal punto di vista della potenza dei mezzi dal punto di vista della necessità di chiarire il senso e allora davvero qui la, io vi, vi chiedo questo che lo chieda io è molto frustrante perché di professione insegno filosofia e sembra portare acqua all'umlino della solita retorica questione che i filosofi fanno le domande e, e lasciano agli altri le risposte eh, ma non è questo la questione è che non si risponde all'epoca accelerata della prestazione con l'ansia della prestazione che significa? smettiamo di contarci che significa smettiamo di avere l'ansia di, di, di, di dover rendicontare domani mattina qualcosa, ma accettiamo la frustrazione, questa sì, che il tempo che ci è dato in questo momento è il tempo di grandi domande che affideremo. A chi viene dopo di noi? Perché se gli affidiamo semplicemente un tapirulan migliore, abbiamo perso l'occasione storica del nostro protagonismo in questo tempo. Ok, eh, la, la seconda cosa che, che, che ci tenevo a dire era perché, altrimenti, da quell'affresco iniziale c'erano due grandi esclusi la fiducia che sta nel titolo, che, che poi bisogna essere sempre anche un po' fedele ai titoli, se no, come ci ricordiamo, la scuola uno va fuori tema, e la, la, la sintesi. Allora, un primo punto, un paio e poi mh, vi ascolto, un primo punto su cui provo a tenere, a riportare dentro e ad accogliere questi due grandi esclusi, è la questione, eh, della trasmissione perché guardate e quindi la questione del debito che piace poco rispetto all'eredità che piace un po' di più eh, al peso di trasmettere alla fatica di lasciare andare que quella parte lì della, della vostra restituzione guardate, c'è un punto molto comune tra questo e la fatica oggi che ha ogni ogni investimento di fiducia sapete qual è il tratto comune? il tratto comune è che sono due dimensioni la trasmissione e la fiducia che non si protocollano su entrambe non trovate né i bugiardini né i libretti delle istruzioni né le formule eh, non c'è un metodo della trasmissione, non c'è. E prima accettiamo questa cosa qui e prima cominceremo a diventare dei grandi passatori. Perché non c'è? Perché se voi la riducete all'osso, la trasmissione, e cioè il faticoso incontro tra le generazioni consiste fondamentalmente in persone che si incontrano a mani vuote e consiste cioè nel dare ciò che non si ha ecco perché il debito ha un valore piuttosto che l'eredità ecco perché la trasmissione non è paternalistica perché noi dobbiamo trasmetterci il senso dello stare al mondo da umani e il senso dello stare al mondo da cristiani. E che sta scritta da qualche parte la formula che inventa questa roba? E allora, nel momento in cui immaginiamo la nostra vita come Dare ciò che non si ha, ma che non significa che io non ce n'ho un'idea, ma significa che non è mio. Significa che non è una mia detenzione quella roba lì, non è un mio possesso, non è garantita, non è perfetta, non è impeccabile. Allora stiamo già in un cambio di mentalità. perché non c'è da trasmettere un contenuto ma un vissuto e quindi non c'è formula siamo già in un cambio di prospettiva perché come dice un altro caro amico che si chiama Ivo Lizzola allora a quel punto che è un bravissimo pedagogista di Bergamo eh, che insegna pedagogia della marginalità allora a quel punto succede dice lui che ogni nostra azione e ogni nostro pensiero ed è l'unica buona ossessione che ognuno di noi deve coltivare ogni nostra azione e ogni nostro pensiero avviene come se lo si pensasse e lo si agisse su un tavolo nel quale stanno sedute tutte le generazioni è ossessivo ma quanto è significativo. Ogni mio pensiero e ogni mia azione dovrebbe avvenire come se io la condividessi su un tavolo attorno al quale stanno sedute tutte le generazioni. Cambierebbe qualcosa? Caspita! E allora, se non c'è protocollo, se non c'è trasmissione, Non c'è certezza che è esattamente la definizione della fiducia. Sapete perché ci spaventa la fiducia? Perché ne abbiamo fatto, fa, fatto uno scarto? Perché ci viviamo sopra senza pensare che è l'ossigenazione delle nostre vite, perché la fiducia è un po' come l'aria che respiriamo. Eh? Pensateci bene chi di voi conta quante volte in una giornata inspira ed espira e sopra a quel meccanismo quanta roba ci costruiamo dandolo per scontato e che cosa succede quando non funziona più bene quel meccanismo che ci rendiamo conto quanto la sua essenzialità sia trascurata e al tempo stesso vitale con la fiducia succede esattamente la stessa cosa perché adesso vi faccio un esempio brutale se qualcuno di voi fosse, lo metto tra parentesi, ma sarebbe l'avverbio giusto, patologicamente ossessionato dall'idea che qui dentro ci potrebbe essere un potenziale serial killer, cioè se ognuno di voi fino in fondo non si fidasse di chi sta qui, questo insieme di persone non esisterebbe. Ognuno di voi venendo qui, insieme ad altri in questo determinato momento della sua vita, ha ispirato ed ispirato. Cioè avete costruito un investimento di qualcosa sopra un'operazione che date per scontato. La ritmica vitale dell'esistenza umana è fiducia, non è diffidenza. Non è sospetto. Perché se fosse sospetto, noi non dovremmo scendere dal letto là. E allora mi direte, ma allora perché è così trascurata, è così maledetta, è così messa da parte, è così affaticata? È per un motivo molto semplice, per lo stesso motivo per cui digeriamo male il debito. Perché la fiducia esiste nel momento in cui non cancella del tutto la possibilità del tradimento. perché se noi cancelliamo la possibilità del tradimento non si chiama più fiducia, si chiama certezza ed è un'altra roba e guardate, questo vale pure in quelle relazioni che dal nostro punto di vista sem sembrerebbero come dire mh, fo il fortino della fiducia ma anzi, le stiamo rovinando pensate a quella matrimoniale proprio perché le abbiamo sovrascaricate. Abbiamo pensato che quel tipo di esperienza fosse immune dal rischio del tradimento. E allora al primo volume finisce. Ma non è mica così. Il grande paradosso della fiducia è che la fiducia si alimenta e cresce laddove non espelle del tutto dalla possibilità del reale la possibilità del tradimento di quella relazione di fiducia. e con quella possibilità ci vive sanamente, generativamente, non ossessivamente, senza controllo, senza gelosie e è per questo che l'eredità ci piace di più del debito perché l'eredità è certa, sta scritta e è un di più il debito ci ricorda che nasciamo dipendenti sempre. Occhio non sto parlando del debito ambientale o del debito economico finanziario che ci troviamo sul gruppone. Sto parlando di una situazione relazionale per cui dobbiamo della gratitudine a qualcuno. per cui non ci facciamo da soli, ma veniamo da altri. Allora, pensate dentro una dinamica familiare, quanto si gioca dentro a quella famiglia del suo equilibrio se i genitori rivendicano, implicitamente o esplicitamente, che i figli gli restituiscano quella riconoscenza, cioè saldino il debito. Io ti ho messo al mondo, quindi tu devi... quanto è terribile questo tipo di richiesta pensate che tipo di vita è quella di un figlio che fino all'età adulta sente il peso di questo debito pensate invece il debito in maniera diversa laddove significa ma ce l'abbiamo anche nella nostra lingua il debito di riconoscenza mica una schiavitù è il riconoscimento di una forma di gratitudine per il fatto che vengo da, non da me. E però il debito che cosa ci attesta? Ci attesta la stessa fatica che deve fare la fiducia con il tradimento. Ci attesta la fatica di accettare che non ci facciamo da soli. Ci attesta la necessità di accettare l'interdipendenza. E allora prima quando eh, Laura e Francesca raccontavano delle fatiche del campo unitario ma ci credo ma probabilmente se ci continuate a pensare sai quante ve ne vengono in mente ancora di più di quelle che ci avete raccontato e quanto Francesca diceva del pregiudizio, del pregiudizio eh, ma ci credo perché sta lì Significa riconoscere che io non mi faccio da solo e significa riconoscere per chi sta più avanti che il farsi del più giovane non dipende non dipende da me, cioè non dipende da quello che io ho e che gli do ma dipende da quanto nella sua libertà gli faccio vivere la bellezza del riconoscere nei suoi tempi, nei suoi modi, che gratitudine deve al fatto che in un momento della sua vita ci sono stato io lì a fianco. Nel cinismo degli anziani, nella nella distanza dei tempi e dei ritmi di vita, ma quella è la fatica, quella è la fatica. Lì non c'è lo scatto, perché guardate, eh, vi faccio quest'ultima eh, provocazione. Bellissimo il movimento Friday, eh, Greta, bellissimo. Adesso non so se c'è qualcuno che, che ci aderisce, dei giovani che sono qui. Eh, allora in quel caso vi dico che quelli che ho conosciuto io erano peggio di voi, ma andateci a parlare e chiedete un po' a quei giovani se hanno la postura di mettersi nelle condizioni di condannare gli adulti o di pensare che con gli adulti c'è da parlarci perché c'è comunque un debito di gratitudine sul quale costruire qualcosa insieme e non senza di loro. Perché quella roba lì, altrimenti, diventa la peggiore delle rottamazioni. E vabbè, un po'... Sì... No, mi fermo, mi fermo. Parliamo. Allora, se parlare dobbiamo forza il coraggio e qualcuno si faccia avanti per fare le sue considerazioni, porre qualche domanda. Coraggio. nazionale. Ah. Si è mossa prima la casa no, Da quasi anziana del gruppo c'è mio marito che mi batte, ma insomma siamo... Una... No, anche perché anch'io sono reduce da, da, dalla bellezza del campo unitario, eh, ma non ritorno su quello. Innanzitutto grazie, grazie per tutte le cose che ci hai detto e per come ce le hai dette. A me venivano a mente poche considerazioni perché le devo rimettere un po' in ordine. Il discorso dei tre, eh, delle tre, eh, diciamo, non cioè. Le, le, aspetta, eh. Cioè il discorso della morte, il discorso di non voler morire, mortalità, di non lavorare e di eh, non essere, essere disposti a lasciare questa terra per andare oltre mi viene in mente che poi un, un po in fondo l'hai anche riverenato è il rifiuto del limite e dell'essere creatura cioè e mi viene in mente che è il disegno il disegno storto fin dall'inizio che è il nostro peccato d'origine cioè il, il non fare i conti con la nostra finitudine una cosa che probabilmente eh, <ride> l'abbiamo sempre avuta eh, ci crediamo Dio e questo è la il nostro delirio di potenza. riguardo al discorso dei quarantenni che non si sono fatte domande ecco qui io vedo un gap generazionale perché noi ex 68 le domande nel 68 ce le siamo fatte e volevamo cambiare il mondo e dare un senso alla nostra vita che eh, si sentiva in grado di cambiare la società noi stessi e la società che ci circondava quindi io credo che il nonno rispetto al nipote forse le domande che se le fatte può provare anche con la sua vita non a darle forse i quarantenni che sono i nostri figli eh, eh, c'è stato un salto di generazioni e qui eh, volevo un po' sentire quarantenni eh Sì, appunto, ma lui va bene, comincia a essere padre ora, va un po' vuol dire... si no. <ride> eh, Così, quindi questa accettare l'interdipendenza, accettare questa trasmissione e questa gratitudine, sul discorso che te poi hai detto alla fine dei nostri... e eh, di preparare, no? Di, alla fine come finiva il nostro... gli appunti che ci hai dato che ora un po', che non ho qui. Eh, sì, Era di, di... Mi veniva in mente anche stamattina da tutto il gruppo l'idea di apparecchiare, di preparare qualcosa per il domani. Ecco, qui ve lo la metafora di una grande tavola, a cui ci, ci possono, possono accedere tutte le generazioni. Perché quando io preparo del cibo, lo preparo sia per il nipote, sia per il figlio, sia per il nonno. E a, a prescindere da chi siederà è pronto per tutti questo che poi credo sì, anche che il sindac sia un'immagine che almeno ammetto ma... grazie aspettiamo insieme due o tre eh mettiamo due o tre interventi insieme sì allora anche io ringrazio per i vari spunti dati mi veniva in mente un po' questo e già ci riflettevo stamattina in questo tempo di crisi quindi dove Alcune certezze non sono più tali, ehm, cioè anche negli spunti che abbiamo letto si parla dell'io, cioè dell'importanza di ridefinirsi, però anche dell'importanza poi di passare dall'io al noi, quindi di decentrarsi. E, è un tema diciamo, molto ricorrente no, di questo tempo, che è ricco di egoismi, e quindi eh, dove ci si mette sempre al centro. Però ecco, chiedevo. In associazione, ma in, in generale, cioè quanto, quanto è importante ripartire da se stessi per poi star meglio con gli altri e quanto questo deve essere sgravato dal senso di colpa, perché cioè, mi veniva da pensare anche alle eh, cose, cioè, quando dicevi prima di eh, farsi queste domande per le generazioni future. Parlare del debito sembra che uno debba vivere davvero col senso di colpa di non fare questo, di non pensare sempre all'altro e, e forse però di, di, di, diciamo, cioè, di pensare agli altri però poi vivendolo appunto non come un atto di, di trasmissione ma come un atto di privazione da sé. Quindi eh, è una domanda un po' difficile, ma c'è cioè, una domanda difficile perché cioè, capisco che la risposta uh, cioè, sia... Um, insomma... Siamo particolare da andare, ma ecco, qual è il limite tra, tra questi due aspetti? Grazie. Eh, Giovanni? Giovanni, poi facciamo anche finale o ci facciamo quattro? Forse so c'è qualcun altro. Sì, allora, riparto un po' da, dalla premessa eh, che, dove eh, si parlava appunto di una continua gestione dell'emergenza. Essere giovani oggi non è, non è semplice, perché appunto si vive nell'emergenza climatica, emergenza ambientale, emergenza incendi, emergenza sanitaria, pandemia, emergenza climatica e, e, e così facendo, non è, non è facile vivere, quindi, eh, e si vive quindi poi in un'ansia da prestazione, in una continua ansia di vivere, eh, cioè anche pensare a un futuro è un po' difficile, e, e quindi da qui mi viene fuori, un po' quello, ritorno un po' alla, alla metafora della tavola che com'è che ci si può sedere a un tavolo e, e ragionare in modo, in modo sano perché mh, è sempre un po' difficile ultimamente mh, fare anche ragionamenti su questioni importanti eh, questioni anche attuali che poi eh, uno si facilmente non può così viene additato, si, si, si schiera, eh, com'è che si può ritornare a fare un, un uh, come com, com qui ecco, eh? come è possibile eh, tornare a, a, a incontri eh, che possono generare eh, bellezza e essere, che siano costruttivi. Grazie. Da prima di tutto grazie di cuore perché hai parlato di argomenti di cui in ambiente ecclesiale io non sento parlare molto, post-umanesimo, transumanesimo, queste cose qua. E io credo che siano veramente nodali e ti faccio una domandaccia proprio a bruciapelo. Non sarebbe il caso con le mediazioni opportune? di far, cercare di far entrare questi temi anche un po' di più nei percorsi formativi, nelle parrocchie, perché se no rischiamo di arrivare tardi, ma su queste cose non si può arrivare tardi, assolutamente. E non si può neanche arrivare a prezzi, come succede, no? Quando si sente, è un maschio che ragiona, è meglio andare su un altro pianeta e cose di questo tipo. Credo che sia veramente importante. Eh, la seconda cosa, così piccolo... Eh, proprio piccolissime immagini, io faccio parte della generazione che negli anni era adolescente e la domanda che sentivo più spesso intorno a me era di chi è riferito alla marca degli indumenti che uno portava. Era proprio la domanda tipica dei nostri tempi, vero, credo che noi siamo una generazione che si è fatta poche domande di senso, diversamente da quelli che ci hanno preceduto e mh, credo che sia vero. E qui un piccolo segno così. Se di speranza, eh, faccio l'insegnante, insegno a scuole superiori. Vedo dei ragazzi con cui ho a che fare magari pochi punti di riferimento, però il coraggio di farsi onestamente delle domande, credo che sia un grande segno di speranza. Facciamo una prima risposta o comunque considerazione da parte di Luca, e poi ripartiamo un attimo. Allora. Sì, non torno sulla questione del rifiuto del limite, sono d'accordo, la, la differenza secondo me sostanziale è che oggi è armato il rifiuto del limite, nel, nel senso che ci siamo messi nelle condizioni di avere degli strumenti che, che, che, che ampliano la portata di quel rifiuto e, e, e, e soprattutto ci rendono possibile qualcosa che fino a qualche tempo fa era inimmaginabile questa dimensione di portata qui se, se non sorretta accompagnata da una domanda sul bene di quella stessa portata eh, è, è, particolarmente, è particolarmente significativa ma allora mm, la, la questione della tavola la, la metto insieme perché è un po' tornata sui, sui quarantenni eh, sì, la, da, da, da già quarantenne da un po' e, e, e papà, il papà di un figlio che sta per compiere otto anni eh, questa, questa questione mi, mi tocca molto e, e mi tocca molto e provo su questo a, a rispondere così in parte intercettando una delle questioni di Giudita, e cioè io credo che la, la, la vera questione mh, probabilmente che riguarda la, la mia generazione è, e che è quindi legata alle domande di al senso, al farsi domande, è l'incapacità di coltivare una relazione con il pensiero del lasciar andare. che vuol dire questa frase vuol dire questo che, che come si fa a pensare davanti alla morte di essere in grado di lasciarsi andare nelle mani di qualcuno qui posso usare questo linguaggio cioè crediamo che ci sia qualcuno che ci prende in braccio in quel momento come si fa a pensare di lasciarsi andare nelle mani di qualcuno in quel momento se, e così recupero una delle questioni anche del resoconto, se con gioia, virgola, pur nella fatica, virgola, non ci siamo allenati tutta la vita a lasciare andare? ma perché è l'unico esercizio reale che accomuna tutti. Cioè, per esempio, la mia generazione è stata fondamentale, ed è per tante ragioni, è non solo di propria responsabilità, ma è profondamente incapace di lasciare andare l'idea di una gioventù. Ma se prendiamo questa espressione, adesso qui oggi vi beccate me, poi io non vi sto a dire che, sia, che debba essere necessariamente così, però per me è così e questa cosa qui me l'ha fatta scoprire Filippo e me l'ha fatta scoprire guardando Filippo che cresce, eh, la lettura di, e, e così provo a rispondere anche alla questione sulla paternità, la lettura Mm, lo dicevo prima con qualcuno del romanzo adesso qui faccio un po' fatica quello romanzo che mi tocca speriamo di non far figuracce con qualche lacrima allora leggete, diffondete eh, fate libro di testo a scuola La strada di Cormac McCarthy ma lo deve leggere tutto il mondo ma tutto il mondo eh? perché a parte il fatto che che secondo me è un grande testo laico sul cristianesimo come religione del figlio e non del padre. Ma è un grande testo sulla paternità ed è un grande testo che concilia insieme dimostrando che può succedere il lasciare andare con l'investimento di fiducia in chi viene dopo è un romanzo che racconta in un mondo post-apocalittico la fuga di un padre che, sia, che, che, che va con il figlio lontano da un mondo dove le persone si mangiano letteralmente si mangiano eh, alla ricerca del mare che è l'immagine della speranza e è costantemente costruito su questa dimensione col, col, col bimbo che chiede al padre ce la faremo plurale e il padre gli dice ce la farai perché tu porti il fuoco ma io il fuoco non lo vedo ma io non lo porto il fuoco sì, tu hai il fuoco tu porti il fuoco tu porti il fuoco e questo padre progressivamente lascia pezzi di sé no? fino a lasciare il figlio ed è paradigmaticamente come dire esplosivo che nel momento in cui il padre è costretto a lasciare il figlio il figlio trova un'altra famiglia in un mondo in cui famiglie non ce n'erano ne più miracolosamente spunta sta famiglia allora perché questo perché è esattamente così cioè la vita è un grande esercizio gioioso perché generativo di, la, de, di lasciare andare, dobbiamo lasciare andare qualche sogno nel cassetto, dobbiamo lasciare andare un'età della vita che dobbiamo accettare che si chiude, dobbiamo lasciare andare un figlio, e da questo punto di vista la capacità gioiosa di lasciare andare dando fiducia, dal mio punto di vista è esattamente per un genitore adesso scusate, è un po' vecchiotta come narrazione perché sta dentro ad un uomo di paese però al di là del matrimonio in sé è il giorno in cui ad un genitore si sposa un figlio o una figlia perché che cosa c'è lì? c'è esattamente il massimo della gioia con... adesso tristezza è difficile non, non lo trovo il termine no, ma co con il massimo della lacre perché? Perché è ovvio che uno mica lo perde Ma lo perdi In quel momento lì, ufficialmente Non è più tuo Diventa altro, diventa un'altra famiglia Diventa altro, non ce l'hai più tra i piedi Anche se magari viveva già da solo o da sola Allora, quel momento lì Il giorno in cui una coppia di genitori vede sposarsi i figli è una rappresentazione plastica che nella nostra vita è possibile lasciare andare con una lacrima ma dentro ad una più grande complessiva gioia è possibile l'hanno fatto tutti i genitori tranne quelli che si sono rimessi dentro casa dei figli da sposati no, perché non hanno maturato quel passaggio ecco, quello per me è esattamente mh, perché prima mi dicevate la questione della gioia la difficoltà di vedere la gioia ecco, io vorrei tutto tranne trasmettervi questa idea che lasciare andare sia no, è, è come il lavoro di una scultura ma, ma che da una scultura che è stata scappellata viene fuori la schifezza e quanta roba è stata lasciata andare in quello scarpellio eh, ecco, lasciare andare non significa vivere una vita sacrificale di autoinflizione di sofferenza di autoinflizione di limitazione eh, ma significa in qualche maniera rendersi conto che che quella dimensione creaturale, o, o, o, o per dirla in un linguaggio totalmente umano, che si diventa pienamente persone e quindi passatori, soltanto se si ha un rapporto eh, gioioso con ciò che si lascia, e quel rapporto gioioso con ciò che si lascia lo si ha semplicemente se ciò che si lascia si merita il nostro amore, e in virtù di quello va avanti con, con le sue gambe mm, più rapido spero, scusatemi eh, Giuditta, mm, allora, la, la, questione, la tua domanda sul senso di colpa mi, mi richiama, eh, non so perché ma uno dei passaggi su cui nel resoconto sulla colonna associativa a un certo punto io, no, non tu, ho scritto Born Out allora, visto che è stato apprezzato il fatto che ho usato termini che di solito non si, non si trovano facilmente mettiamola così per non incrementare i meriti che non ho, in ambito e e ecclesiale adesso vi beccate anche il Lugale di Sacratorio allora perché poi per la, per la maggior parte di voi come dire io sono grazie a Dio semplicemente Luca, per, per molti di voi grazie a Dio sono anche Alici ma qui parla Luca perché quello che dico sull'associazione rischia di essere una roba che l'altro all'icino non avrebbe detto allora io ho, ho visto nella mia piccola esperienza due grandi rischi di questa associazione e li chiamo così l'incesto e il burnout allora che, che cos'è l'incesto? Eh, l'incesto è quando eh, come dire è quando uno in centro nazionale da quando ha 14 anni fino a 60 eh, è quando ci si sposa soltanto tra gente della C che non vuol dire che chi l'abbia fatta sbagliata eh, che, che, che, che, che, che quando parliamo al mondo invece che aprire le finestre andiamo in giro con la guida come se tutto il mondo stesse lì dentro e, l'incesto. Che cos'è il burnout? Il burnout è, con, la tocco piano all'inizio, è, è ciò che succede tendenzialmente a tutti coloro che sono impegnati in relazioni di cura. Succede anche a chi sovraccarica il lavoro, eh? ma molto spesso è una dinamica che tocca chi vive le relazioni di cura. Perché? Perché nella relazione di cura, e, e, e Giuditta l'ha detto benissimo, c'è una questione, un confine molto faticoso, che è una questione che riguarda per esempio tutto il mondo del terzo settore, che l'ingaggio è molto forte e rischia di diventare l'argomento che uno tocca per far leva sulla storia e le vite delle persone e arrivare a chiedere ciò che non è lecito chiedere. E cioè, andiamo fuori dalla C, una associazione di terzo settore che ha dei dipendenti e che fa dei contratti a quei dipendenti non dignitosi perché è convinto che quel dipendente che lavora per quell'associazione, siccome è molto ingaggiato nel patrimonio valoriale di quell'associazione, può accettare di lavorare il sabato dopo cena, di lavorare fuori dell'orario di del lavoro, di lavorare sottopagato, Sta commettendo un calpestio della dignità umana e sta predisponendo il terreno perché quella persona vada in burnout, scappi da quell'associazione, non ne voglia più sapere del volontariato e sputi sugli esseri umani. Allora, eh, non è facile. Ma, ma sappiate chi è prima che ha detto: i giovani non me lo ricordo, tra ah no, eh, il, il campo, il campo dei, della, del SAC eh, non siamo soli a farci questi problemi. Eh, Lorenzo, forse l'ha detto, eh, allora non siete soli a farvi questi problemi. Io mh, sono stato in, vivo in una parrocchia di, di, in un paese che ha una parrocchia sola di 3.500 abitanti. Sono stato qui in piena continuità paterna presidente parrocchiale per un solo mandato. E, e però l'ho vista la fatica. Quale fatica? È eh, la fatica che. Ma caspita, ma guarda che ragazzetto di giovanissimi di quante brava non gli vanno a fare l'eluttore della CR poi quel giovanissimo ha il suo gruppo settimanale poi, eh, ma siamo pochi, non lo vuoi mettere in consiglio parrocchiale passa un mese e il giovanissimo ti dice eh sì, io però, allora, ho la programmazione della CR. ho c'ho da frequentare il mio gruppo giovanissimo una volta al mese mi chiamate nel consiglio par parrocchiale e eh, comincia a far fatica, dai ma qui ma questo, eh, dai questo, beh, beh. e poi dopo un po' comincia, eh, però io l'anno prossimo avrei deciso che, bruciato, bruciato, poi torna eh, dopo un po' d'anni, perché lo dicevo a Stefano prima, perché non voglio fare il dissacretore, quello che noi ci dimentichiamo troppo spesso, perché lo diamo per scontato, è che lo stile di quello che avviene dentro questa associazione è qualcosa che il mondo non conosce più. Ed è per questo che basta pochissimo per riallacciare legami di relazione col mondo. L'ateo che dice sono venuto qui. Perché? Perché fuori la gente non è più ascoltata, perché fuori non ha tempi distesi di esperienze di gruppo, però occhio, occhio a, come dire, lucrare sulla dimensione valoriale, perché, perché lì c'è l'incubazione di, di quella dimensione del senso di colpa e il limite tra questi due aspetti è, è un limite che si ridisegna davvero guardando le storie del mondo. qualcuno resiste un po' di più, qualcuno ha bisogno di, che gli sia arrivato del tempo, del tempo. Eh, lo perdo in un ruolo, Amen. viene prima perché se no diventa un ingranaggio della sopravvivenza della macchina associativa e... Paolo sono d'accordo sulla domanda dei giovani sono d'accordissimo te, te la restituisco così eh, mi è capitato di partecipare a una bellissima esperienza del comune di Iesi eh, in cui sono finito in ascolto di alcune classi superiori dopo la pandemia e una insegnante era stata bravissima gli ha fatto fare un piccolo diario e io ho approfittato del ruolo per farmeli mandare e me li sono letti tutti sapete qual è il tratto comune di almeno tre classi di quella scuola superiore? il tratto comune scritto praticamente nella stessa identica maniera da ragazzi molto diversi tra di loro eh, non c'è stato un insegnante che al ritorno in presenza a scuola dopo la pandemia ci ha chiesto come stavamo e abbiamo incontrato insegnanti che ci hanno trasmesso immediatamente l'ossessione per il programma non svolto. Chi ha che ha la domanda di senso tra i due soggetti? Okay. Giovanni, e chiudo. Eh, con la questione della sì, c'è una continua gestione dell'emergenza come si fa a vedere il futuro ma soprattutto la domanda come si fa a costruire tavoli allora eh, questa immagine del tavolo secondo me va in qualche maniera fatta esplodere fatela esplodere ognuno di voi non soltanto perché è girata tra le domande ma perché credo che sia davvero la questione perché se ci troviamo a mangiare insieme c'è socialità se ci troviamo a ragionare insieme c'è conflitto è una bella questione io, io mi limito a, a Giovanni a, a dire questo eh, non c'è ovviamente nemmeno qua una ricetta qual è la, la, il, il piccolo gioco alleniamoci a frequentare sempre di più è terribilmente faticoso quelli che non la pensano come noi sempre di più ehm e quella roba lì, così recupero quel passaggio sul conflitto della restituzione, mi zittisco, è esattamente conflitto. Apro parentesi. Io vengo da un'esperienza che nella mia vita è durata dieci anni, eh, che è stato molto faticoso lasciare andare, eh, che andava lasciare andare, non perché dipendesse da me, ma perché io nella mia storia non potevo finire per coincidere con quell'esperienza. Che come tutte le esperienze belle, a luci e ombre, e... come tutte le persone eccezionali, perché diciamo che nei poster crediamo soltanto quando siamo adolescenti, poi ognuno. Io, io faccio schifo nella mia quotidianità, per quanto qui vi possa dire cose belle, basta che lo chiedete a mia moglie, insomma. Ognuno di noi ha dello schifo con cui deve fare i conti, eh, quindi non vi sto a fare diciamo il, il ritratto della perfezione, ma vengo da un'esperienza un che ha abitato dieci anni nella mia vita, che è l'esperienza di collaborazione con una realtà di Arezzo che si chiama Romini Cittadella della Pace, dove sono stato a lungo con vari ruoli. Allora quell'esperienza mi ha insegnato tante cose e che cosa mi ha insegnato principalmente? Che conflitto non è guerra? Che significa che il conflitto non è guerra che il conflitto nella relazione personale è il nome della presenza di un altro da me quella roba lì si chiama conflitto non si chiama conflitto noi che ci scazzottiamo o che non riusciamo a parlare come qui quello è già un livello successivo Conflitto. e per questo il conflitto non è negativo perché conflitto è esattamente la presenza di altri che contiene l'esaltazione del mio io e che fa quel lavoro di erosione di me e della mia tracotanza quello è il conflitto allora come si fa a pensare di una vita senza conflitto? perché una vita senza conflitto è una vita in cui noi viviamo con gli identici a me e gli identici a me, come dicono quelli che studiano i social e il mondo digitale gli identici a me alimentano le camere dell'eco l'eco, la eco, cioè io sento solo quello che dico ripetuto e amplificato da altri grazie, allora andiamo avanti perché Dobbiamo promettere a quelli che hanno alzato la mano di poter parlare. Allora, rialzate la mano, Simona, poi la giù in fondo mi sembra sia Marco e poi Silvia. E direi che, che poi... No, io non ho già risposto. Sicuro? Sì, mi preoccupa. Siamo in troppi si arriva alle 8. Bene, allora, questi tre facciamo e poi come promesso, tenendo presente che poi comunque come è qui, quindi, se uno ci vuole anche guardare a quattro occhi poi può, può, può proseguire ma sciogliamo l'impegno a tutti gli altri eh, Simona prima Simona, poi Marco e poi Silvia grazie anch'io perché è bene essere grati quindi veramente grazie di cuore Luca allora io ho mh, due questioni allora d'accordissimo sul fatto che ci dobbiamo allenare nella capacità di trasmissione, nel condividere ciò che non si ha, e credo che questa sia la metodologia con cui possiamo rimettere al centro la costruzione di un'idea, cioè di una condivisione delle idee bene perché quello già ho un po' è proprio questo. cioè partire da un'idea che io postevo il bene e la dovevo trasmettere, quindi questo è proprio tutto da rivedere a mio avviso. Ti faccio però una domanda popolazione benissimo sul debito che ci innesca questo processo di gratuità ma di fronte alla domanda che il genitore fa al figlio eh, io ti ho messo al mondo l'affermazione io si ho messo al mondo per cui tu necessariamente devi essere grato la risposta del figlio ti dice ma che ti ha chiesto di mettere al mondo noi come reagiamo perché spesso è proprio questo il concetto. L'ultima eh, questione che ti chiedo invece è eh, questa qua. Le tre, eh, diciamo, le tre ristrutturazioni dell'umano riguardano eh, il discorso di essere trasformate in un chip eh, perché si parte dal fatto che noi ci stiamo rifugiando in questi tre grandi filoni, questi tre granetti che sono al centro di tante discussioni forse tante volte siamo consapevoli. Eh, si te ha fatto diciamo, questa distinzione, forse non ho capito bene, cioè eh, tutto ciò che è tecnicamente possibile diventa automaticamente licito, mentre invece forse bisognerà farsi qualche domanda di senso. Ma Io mi domando ancora una cosa prima. Il fatto che io creda nella necessità di che possa sopravvivere diventando un CIC, nel fatto che io stia ricercando un, ehm, il fatto di non essere più necessariamente terrestre, il fatto eh, di non necessariamente più lavorare. Mi viene semplicemente dal fatto che tecnicamente potrebbe essere possibile o forse perché ho visitato e vissuto una realtà in cui io non ho trovato quel senso e allora ho bisogno di un chip. E di non lavorare e di non abitare più su questa terra, cioè come viviamo le nostre esistenze, il nostro lavoro, la nostra dimensione relazionale è proprio lontana dalle cause di queste ricerche e noi ri diciamo invece lo ehm, deleghiamo tutto al fatto che è solo la tecnica anche qui. Anche davvero mi unisco di cuore a ringraziamenti, soprattutto per questo volo d'uccello che ci ha fatto fare, o volo di troni, ora forse è più facile da dire. Ehm, io ero coordinatore di uno dei gruppi di questa mattina e devo dire che ti abbiamo riversato le cose negative, ma le cose belle che sono uscite sono state tantissime. Cioè, è bello anche dirci che le testimonianze sono state fatte dei momenti estivi o di altre, altre cose. In associazione, ci sono, ed è bello vivere l'associazione altrimenti non, non saremo qui per cui eh, ti abbiamo dato le cose negative ma fra noi sono associate tante cose belle eh, mi è piaciuto tanto e ti ringrazio la, la lettura della fiducia eh, con, eh, senza la, la paura della, del tradimento che quindi era la, la certezza della fede e invece la fiducia della vita quindi, eh, grazie. Tornando invece dal drone al, al basso, eh, mi veniva eh, fuori anche dal, un po dal, dal gruppetto, in una società in cui eh, siamo, so che tu sei filosofo per cui fai un altro tipo di percorso, ma insomma te la butto là, in una società di, in cui ci viene proposto un personalismo, una solitudine, youtuber, tiktoker, influencer e tutto il resto. Eh, L'azione cattolica propone il gruppo, è sempre più complicato e chiamare le persone, soprattutto gli adolescenti che vivono un po' più isolati, ma anche gli adulti che sono abituati, anzi hanno goduto dell'essere isolati eh, durante la pandemia, è sempre più difficile portarli a riflettere insieme davvero per quel conflitto, quindi ha ancora senso eh, continuare a proporre il gruppo, c'è qualcosa che è di differente o di migliore non lo so, sono una visione dal futuro ultimo intervento grazie anch'io per questa opportunità il mio è una mia una richiesta molto semplice eh, riguarda il tema del conflitto mi piacerebbe eh, capire eh, oppure rivedere insieme il tema tra la differenza tra conflitto e confronto soprattutto, perché io nel conflitto ci vedevo invece molto più un aspetto più negativo e non risolutivo delle due parti, mentre invece il confronto lo vedo un pochino più eh, adatto ecco, e più esposto anche al dialogo. Quindi conflitto, confronto, dialogo, mediazione. Ecco, in questo io invece mi sono riconosciuta come... Ehm, una parte un pochino più negativa sono sempre quella che fa l'offerta preventiva di pace nelle, nelle, nelle dinamiche relazionali e quindi a volte ecco, vorrei vedere un pochino questi tre aspetti allora parto da, da maleducato perché di solito si insegna che non si risponde le domande in un'altra domanda eh, se il figlio o la figlia ci dice chi ti ha chiesto di mettermi al mondo non sarà perché noi gli stiamo già facendo pensare che l'abbiamo messo al mondo e cioè che implicitamente gli abbiamo già detto occhio eh come ti ho messo al mondo, tu non ti scorda quello che mi devi. Perché diciamo, lì, lì que, il seme di quella domanda è molto facile, no? Perché significa, vabbè, ma se io ti devo qualcosa e se tu mi hai messo al mondo perché ti debba qualcosa, non mi ci mette. Non mi ci dovevi mettere è il tratto di provocazione nel senso che, che voglio dire è che allora, premessa, così scegliamo mh, il mio riferimento al debito è un riferimento non sostantivo no, chiaramente ma è un riferimento relazionale cioè il debito per come ve lo sto propinando non è un contenuto è un essere in Esattamente come la questione di bene. Eh, mh, se dovevamo parlare di altro, ma, ma qui mi posso permettere di dire questo. Eh, eh, eh, è molto simile alla questione della verità. Cioè la, la verità per un cristiano è un pacchetto o è un incontro? È un dogma o è una relazione? Eh, allora, se è un incontro e è una relazione, è ovvio che, che non nasce predefinita, ma che si fa nella relazione? No, allora, eh, quindi de debito significa, significa quello, eh sì, c'è cioè, ogni tanto, i di vocali mi è successo più volte, eh, una volta Siri mi ha detto che non, che, che non trovava la parola che stavo dicendo mentre parlavo una situazione di questo tipo. Allora, premesso che quello è debito, è premesso che, che in alcuni casi quella domanda che arriva dal figlio arriva perché si è sentito no, de dentro ad un dovere di restituzione è anche vero che, che quella domanda eh, può capitare anche fuori da un dovere di restituzione è anche vero che è una domanda che si può fare rispetto alle crisi che dicevo prima anche un genitore eh? ma chi me l'ha fatto fare? metterti al mondo, perché considerando la velocità con cui negli ultimi vent'anni si è arrivati ad una, eh, alla situazione nella quale stiamo, una proiezione che sarebbe sbagliata e infondata nei prossimi venti infatti, ma fermiamoci, cioè, dal 2001 a oggi sono state le torri gemelle, la crisi economica del 2008, un rigurgito di crisi economica tra il 12, 13, 14. Eh, la pandemia e, e, e sto dimenticando allora eh, però la, la, la, prendo, la prendo sul serio e, e, e provo a dire questa cosa rapidissima eh, che, che o meglio chi mettiamo al mondo Cioè, mh, mettiamo al mondo, eh, in, in que, guarda, la, la dico così, in questo credo che davvero, se uno guarda il rapporto che una mamma ha, allora partiamo da questo presupposto, il papà arriva dopo, che in parte è una manifestazione vivente come di, di quanto siamo indietro rispetto alle donne, toccherà dirselo ogni tanto. Ma oltre a questo, il papà arriva dopo perché la, la relazione del padre è verbale: oh, non vuol dire che come di, fino a, a due anni sappia per figlio la moglie, che per noi non è niente, non è quella roba lì. Ma la relazione paterna è verbale: e, però, in questa complementarità, che cosa c'è? Eh, cioè, che la, che la madre vive immediatamente un lasciare andare il grembo il seno il camminare il padre se lo deve acchiappare sto figlio deve costruirci una relazione che la madre ha di natura allora, in mezzo a questa dinamica c'è esattamente la questione e, e, e un figlio, e una figlia devono capire esattamente questa roba qua che, che non c'è lì il figlio del desiderio non c'è lì la proiezione di qualcosa che mi completa non c'è lì qualcuno che esiste per essere un qualcosa cioè per realizzare quello che io non ho realizzato per superare un periodo di crisi della coppia eh, perché, tra l'altro, se c'è una roba che fanno i figli, è andare a prendere il tappeto dove tu ci hai messo tutte le robe non risolte di te di tua moglie, te lo tira su e te lo butta addosso. Proprio, eh. Quindi, quello è un passaggio. Quella è una domanda alla quale io personalmente direi: Noi ti abbiamo dato il mondo. Vai, piglialo, vivilo. E... Okay. Allora la questione sul tecnicamente possibile o non abbiamo trovato il senso, è ovvio che è così, cioè quando voi sentite questa parolaccia che è tecnocrazia, ma non significa questo esempio con gli anni sta diventando sempre più scaduto, lo vedo anche con gli studenti in aula, cioè non significa che abbiamo Matrix. Eh, e cioè queste macchine che si autoriproducono succhiando energia ai feti degli umani che hanno conquistato e messo sotto schiavitù no? significa molto semplicemente che noi ad un certo momento invece che chiederci le ragioni di senso del perché quella frontiera sia oltrepassabile l'abbiamo oltrepassata perché, perché è è diventato possibile quindi è ovvio che se, quando io dico siamo in questa fase perché è tecnicamente possibile non vuol dire che governa il mondo un soggetto anonimo una macchina e, e noi ne siamo semplicemente gli schiavi allora a quel punto abbiamo deciso di andarle dietro ma significa esattamente questo cioè significa che ehm, ad un certo momento abbiamo visto la mela e invece di dirci perché quel tipo lì mi dice di non mangiarla eh, invece del serpente è venuto un robottino che ce l'ha colta direttamente e ce la porta non devo fare un passo non, non devo compiere una distanza me la raccolta, non faccio nemmeno lo sforzo di raccoglierla, è l'upgrade della scusa del ramo, me la data Eva. È, no? E l'automazione, la tecnica, tutta una serie di frontiere della tecnologia sono, sono, è, è questa cosa qui. E quindi è ovvio che la ragione è quella. Cioè, mm, mm, ma vince sto robottino che mi porta sta mela e se la mangio è differente o non è differente o mi devo interrogare che è molto più faticoso sul perché quello lassù che mi ha voluto così bene e gli dovrei chiedere ma chi te l'ha detto di metterla al mondo? mi ha detto a di pure di non mangiarla. Tutta questa roba qui è molto faticosa e è totalmente non in linea con i tempi del nostro vivere. Eh... Allora, la, la seconda domanda la potrei rispondere così partendo da, dalla sua fine siccome non sto nel futuro non, non te lo posso dare lo sguardo al futuro eh, però mi sento di dire che non è pensabile non è pensabile un'alternativa alla dinamica di gruppo N -n non esiste eh, bisogna trovare la strada per far capire al mondo che la dinamica di gruppo gli è essenziale anche se dalla dinamica di gruppo non si esce mai con una roba scritta in bella copia. E siccome il mondo ha fame di robe scritte in bella copia per metterle a terra domani mattina la, il, il vero esercizio è questo, non è chiederci se il gruppo ha un futuro il vero esercizio è come far capire al mondo che i tempi e i, tra virgolette, risultati del gruppo non sono secondo le logiche di questo mondo cosa che tendenzialmente per un cristiano dovrebbe essere facile mm. non è vero, però l'assonanza la di questo mondo ci dovrebbe un po' aiutare allora, conflitto-confronto-confronto eh bella, questa sarebbe um, cioè sarebbe da starci non perché le altre meritano meno ma perché qui si, scende, si scenderebbe in una roba tra, tra un piano personale che mi tocca molto il, il didattico, lo scientifico eh, allora la, la, la, la rendo ancora più provocatoria la domanda eh, il confronto è già conflitto? Eh, C'è un confronto senza conflitto? La, la, la capisco perfettamente la questione. Allora, eh, provo a rispondere con questo esempio. Che cos'è? Un attimo mi gira la testa, eh, ma poi ci torno. Che cos'è la fiducia? La fiducia è. Mm, in filosofichese si direbbe ontologicamente un prima cioè dal punto di vista di ciò che è qualcosa che sta a monte di tutto ma è anche un esercizio perché se non l'alleni e non la coltivi non la pratichi quindi oltre al paradosso che vi dicevo prima Convivere col tradimento Con la possibilità del tradimento La fiducia è La convivenza di queste due dimensioni Apparentemente strane Cioè è una pratica Che va allenata Va praticata Va, va verificata sul campo Ma è anche una condizione esistenziale È, è un tratto dell'umano Perché se noi non ce l'avessimo Già nelle nostre corde Hai voglia ad, ad allenarla Ok? Allora eh, da questo punto di vista la maniera con cui utilizzavo conflitto io sta esattamente in quest'ottica che cos'è conflitto? Conflitto non è semplicemente la pratica del confliggere ma conflitto è esattamente la parola che forse ci possiamo abituare a usare per dire ciò che non è tutto io. La presenza, adesso qua ah, vabbè, deformazione professionale, del non io. Mm? Allora, quello è conflitto. Perché è conflitto? Perché è qualcosa che entra a limitare la mia volontà. E noi ce n'abbiamo a Iosa di condizioni esistenziali di conflitto tutta la grande famiglia di quello che anche qui in filosofia si chiamerebbe, in fenomenologia si chiamerebbe l'involontario cioè quello che non scelgo la famiglia è un soggetto dell'involontario io ci finisco dentro a proposito di chi ti chiesto di mettermi al mondo e, e perché la famiglia è il luogo di conflitto? esattamente perché mica la scelgo è un involontario che viene a definire, limitare, smussare il mio volontario ma guardate, è così profonda la dimensione dell'involontario che ognuno di noi se la porta anche dentro ce l'ha fatta scoprire Freud l'inconscio è l'involontario che condiziona il mio volontario e cioè c'è una parte di noi che noi non sappiamo che c'è che non sappiamo finché non ci lavoriamo, non ci facciamo aiutare a lavorarci, che cosa c'è finito dentro, che condiziona le nostre azioni, ma non nella, nella dimensione della volontarietà. E la presenza dell'inconscio è conflitto, perché è o barriera alla libera affermazione della mia volontà, questo intendo. Poi c'è la dimensione di conflitto. Che è la radicalizzazione del confronto e che è il passo prima della violenza, della guerra. Però, e chiudo, perché Rondine mi ha insegnato questo? Perché tra due nemici non c'è confronto possibile. all'inizio non c'è confronto possibile a un palestinese che scende alla stazione d'Arezzo e che deve fare 12 km dentro una macchina di un israeliano ad un certo momento prima di arrivare a Ponte Buriano gli viene voglia di buttarsi dalla macchina perché dice ma è? Perché mi devo fidare? Che non contraddice quello che dico, eh? perché il suo gesto di fiducia l'ha fatto partendo da casa sua per andare. Mm? Tra quei due il confronto lo, lo costruisci soltanto se li aiuti a fare due esercizi che sono figli dell'attività di mediazione. La prima a capire che il conflitto è la parola dell'esperienza, della presenza dell'altro che limita il mio io. Poi lo aiuti a dire che mentre il conflitto appartiene all'umano, sta nel darsi delle nostre relazioni, perché altrimenti saremo tutti io che si mangiano gli altri, il nemico non esiste perché è un prodotto culturale non esiste il nemico in natura non c'è perché? perché se quel palestinese non si è buttato dalla macchina e, e vive per due anni con l'israeliano probabilmente non ci diventa amico ma scopre che quell'israeliano è una persona come lui e quella singola persona non è un nemico quindi il nemico, in carne e ossa non esiste, è un fantasma è un concetto con cui vestiamo le persone dentro ad una narrazione. E dico. Direi che l'applauso è una perfetta sintesi. No, no, non credo secondo voi a perché è finito era poi che si eh. grazie di questo regalo ci ha fatto un grosso regalo almeno Beh, io sì. sono vissuto così con un grosso regalo quindi non è il momento delle conclusioni è il momento di farsi diventare eh? perché le conclusioni non si possono tirare ehm... E non sono parole di circostanza ve le sto per dire per introdurre il momento di preghiera che pensavamo con uh, Don Renato comunque di fare nella forma della tradizione, cioè il, il vespro ma detto anche liscio, quindi senza rubare tanto tempo a chi purtroppo magari deve riprendere la strada di casa, però mi sembra questo anche il momento più adatto, prima della messa di domani mattina in cui... Eh, faremo un ricordo più, diciamo, se volete anche religioso, di una persona che, che ci ha accompagnato almeno molti di noi per tanti anni e che abbiamo avuto fra noi proprio l'anno scorso in una forma un po' particolare, giustificata in parte eh, dalla pandemia, ma che invece purtroppo era una situazione... Ormai al limite eh? e parlo di Don Andrea. Eh, per molti di noi, Don Andrea è stato un, un assistente presente, puntuale proprio in questa circostanza, ecco, in cui eh, molti di noi hanno colto il meglio di lui, cioè questo, questo senso di, di accompagnamento. Perché lo faccio in questo momento? Perché eh, vi rilancio questo ricordo, perché in quei giorni io ero un po' preoccupato perché lui non mi dava risposta, non, non, non riuscivo a capire perché non, non mi dava risposta nel venire nel, qui, nell'arrivare qui a farci la meditazione, perché eravamo in quella fase in cui non avevamo gli assistenti, e dopo il passaggio con Giovanni, la pantina di mezzo, no? quindi lui era comunque presente come assistente del MEI, che quindi gli chiesi di fare questa, questa lezione ma perché sapevo anche che comunque stava vivendo un momento difficile perché era il momento del passaggio all'altra riva e quindi era un modo anche così per, per tenerlo vicino a noi. E poi ci fu quelle poche immagini che Giovanni, eh, parlo di Giovanni Ceretani, per, involontariamente ridusse a, a pochi attimi perché furono attimi mh, tremendi, perché era un'immagine di una persona sfigurata che ormai eh, insomma, era pronto a, al decollo. E lo ammetto qui, prima dei vespri, perché lui, nell'ultimo colloquio che io ho fatto con lui, dopo quindi anche questo incontro introduttivo della regione dell'anno scorso quindi proprio se non un giorno prima, due giorni prima di lasciarci, mi disse, guarda che questa cosa che, che state facendo, questo discorso, di, di, dopo tutto questo tempo anche particolare che, che, che abbiamo vissuto, questo tentativo di rimettere in piedi eh, calambrone, di mh, rispolverare il progetto cittadinanza, di riallacciare i fili con le persone guarda che è una cosa preziosa, e mi raccomando, eh, portiamola avanti, portiamola avanti insieme. Cioè lui era una persona entusiasta di questi momenti e credo che sia qui, che sia qui con noi perché, insomma, essere spettatori di questa bella platea che conclude un incontro con un amico come Luca, che ci ha dato veramente tanti contenuti con un applauso, sia veramente anche il modo migliore per ricordare una persona che ha dato tanto e che ehm, in questo momento eh, trasmette in realtà a una persona altrettanto eh, preziosa a cui io sono profondamente grato che è stata la disponibilità di Don Renato perché questa è la grande famiglia della Chiesa questo passaggio anche nascosto, silenzioso tra una consegna della persona che si si consegna a Dio Padre e che proprio nel momento in cui eh, avveniva questo è arrivata la nomina di Don Renato come assistente regionale di Azione Cattolica. quindi questo è un grande segno non tanto della volontà dei nostri vescovi o della loro intuizione ma di un disegno chissà quale che il Signore ci mette nelle mani perché proprio nel giorno stesso in cui L'amico Andrea, che mi era un, era un fratello, eh, chiudeva gli occhi, a me era in casella postale la conferma e la nomina di Don Renato. Quindi grazie a tutti e Renato, vieni che diciamo il vespro insieme.